Va bene. Allora, in questa settimana, quindi tra oggi e mercoledì, ci occupiamo di due o tre aspetti che ci permetteranno di eh, diciamo, imparare a gestire dei database anche di dimensioni maggiori o di complessità maggiore rispetto a quanto abbiamo fatto finora. No? Eh, quindi sono tecniche che sono principalmente pensate per scopi di efficienza, no? quindi cercare di velocizzare alcune operazioni eh, e, diciamo così, sia di programmazione sia poi di esecuzione. Allora, il primo tema di cui parlo è come costruire le classi del modello a partire da database un pochino complicati, fatti di più tabelle con relazioni esterne, chiavi, chiavi primarie, chiavi esterne cose di questo genere. No? Un pochino l'abbiamo sempre fatto in modo finora intuitivo, nel senso che c'era un database con dei campi, una tabella con dei campi, creavamo un oggetto le cui proprietà grosso modo fossero imparentate con i campi della tabella. No? Eh, questa diciamo così di operazione tipicamente va sotto il nome, il nome complicato, di object relational mapping: cioè cercare di fare un mapping tra il mondo della programmazione oggetti e il mondo dei database relazionali, che sono due mondi che purtroppo per noi ragionano in modo abbastanza diverso e, e quindi dovremmo in qualche modo no, <ride> accettare dei compromessi, soprattutto per quanto riguarda la rappresentazione delle, delle relazioni o dei vincoli più complicati. Uh, cito il nome. Object Relational Mapping, abbreviato spesso come ORM, perché in realtà trovate in giro, se domani vi dovreste trovare a, a lavorare o cioè, in Java o in altri linguaggi su queste tematiche esistono diverse librerie cosiddette di ORM vero e proprio, cioè che automatizzano il più possibile questo tipo di operazioni quindi già vi creano tendenzialmente in automatico una serie di classi nel linguaggio di programmazione vostro e una serie di metodi di un'eventuale classe DAO o simile che, ti, che già automaticamente in qualche modo eh, generano le query e creano l'associazione diciamo tra gli oggetti e le tabelle del database noi per capire come si tratta e tutto sommato perché non abbiamo grosse esigenze impareremo a farlo, ragioneremo su come farlo a mano no? però volevo lanciarvi lì l'idea che se doveste farlo, diciamo così, professionalmente o per davvero andatevi a cercare una qualche libreria ORM adatta al linguaggio di programmazione con cui lavorate per noi cosa facciamo? il nostro obiettivo è quello di creare degli oggetti java che useremo nel nostro modello in due modi da un lato il modello stesso avrà bisogno di rappresentare le informazioni che sono nel database con cui dobbiamo lavorare e quindi le, le collection che sono nel modello in qualche modo dovranno collezionare raccogliere oggetti di un certo tipo e dobbiamo creare questi oggetti in modo coerente con le informazioni che sono nel database e seconda eh, obiettivo è che nei metodi del DAO abbiamo bisogno, abbiamo, bisogno, abbiamo scelto no, che i metodi del DAO passi, ricevano e restituiscano come argomenti e come risultati degli oggetti strutturati e quindi sono e che hanno il ruolo di transfer object, no? secondo il pattern DAO che abbiamo visto tempo fa sono degli oggetti che servono per trasferire l'informazione dal livello database, dal livello DAO al livello um, del modello mm. Mm. E, e quindi questo stesso tipo di oggetto ha due, due vite, no? la prima vita eh, viene usato dentro il DAO l'altra vita eh, viene usata dentro il modello, mm. Mm. quindi in qualche modo fanno da ponte devono soddisfare sia le esigenze del modello che vogliono una buona rappresentazione oggetti sia le esigenze del, del DAO che vogliono una buona diciamo così, coerenza con quelli che sono i dati memorizzati nel database allora, per farlo proviamo a darci a mettere in bella essenzialmente una serie di regolette no? che poi possiamo seguire in modo relativamente meccanico eh, qui quando parla di appoggio semplicemente un'abbreviazione per dire plain old java object cioè un oggetto semplice java che tipicamente avrà delle proprietà dei setter, dei getter e, e, e poco altro praticamente no? allora la prima regola è eh, vai a vedere il database e per ogni entità principale del database crea una classe java qui c'è scritto entità non c'è scritto tabella perché noi sappiamo che in un database relazionale alcune tabelle corrispondono, cioè se arrivate dal modello della da progettazione logica, corrispondono all'entità. Altre tabelle invece corrispondono alla materializzazione di una relazione. Quando fate relazioni molte e molti, nel diagramma entità relazioni, poi dovete creare una tabella che materializzi questa relazione molte e molti. -molti. No? questa regola ci dice guarda nel database vai a identificare quelle che sono effettivamente le tue entità quindi le tabelle che contengono i dati non le relazioni e per queste vai a costruire un oggetto, una classe java per ciascuno ok? e eh, possibilmente il nome della classe rendilo uguale al nome della tabella mm? poi noi normalmente cerchiamo essendo una classe di dargli un nome alla forma singolare anche se la tabella del database avesse una forma Plurale, perché viene meglio come la classe contiene un'istanza, questa istanza è di un uh, singolo elemento. Mm? Ehm, dopodiché, as, um, per ciascuna colonna della tabella, aggiungiamo una proprietà nell'oggetto, e fin qua, facendo attenzione alla convenzione di, di naming, perché tipicamente SQL è un linguaggio che non è case sensitive, quindi maiuscolo e minuscolo mescolato a piacere mentre in Java tipicamente abbiamo no, la convenzione di scrittura delle variabili il trattino non lo posso mettere, o non è, non è consigliato, si usa maiuscole e minuscole per... quindi traduciamo in un formato che sia, diciamo così, friendly no, per, per Java e facciamo attenzione ai tipi di dato, per cui nel nostro database abbiamo delle colonne di certi tipi, noi dovremo in Java scegliere il tipo di dato più opportuno che molto spesso sarà lo stesso tipo di dato della colonna, ma a volte magari potremo decidere di tra promuovere un tipo di dato che magari nel database è una stringa ha qualcosa di più strutturato, diciamo così, dentro, dentro il nostro modello Java. In questa operazione ignoriamo per il momento le colonne che sono usate come chiave esterna. Ok? Questo è il primo passo. Se vogliamo seguire questi passi su un esempio, io quello che avevo messo sul, sul sito, vi ho scritto sul canale Telegram ieri, è, è un database eh, Yelp, no? Yelp era un sito di recensioni, adesso non so neanche se esista ancora oppure no, che a un certo punto ha rilasciato dei, un dataset contenente le proprie recensioni. No? e questo dataset, eh, diciamo così, è una versione minima, non è tutto il database, chiaramente, che, che aveva quel sito, però tanto per, diciamo così, prendere un esempio che non sia banalissimo, questo database è un database composto da tre tabelle, okay? ehm, dovete scaricarlo da, da GitHub col tastino di download, perché è un file più grande di quelli che vengono giù facendo semplicemente clone, e quindi va scaricato a parte, e ad esempio abbiamo una tabella business che rappresenta delle attività commerciali, una tabella user che rappresenta gli utenti e una tabella review reviews, plurale, che rappresenta i commenti che gli utenti fanno alle attività commerciali. E sono tre tabelle, tutte e tre abbastanza ciccione, nel senso che ad esempio la tabella business ha circa 11.000 righe, la tabella users ha circa 43.000 utenti e la tabella reviews ha circa, anche qua, 11.000 righe, no scusate, review ho cliccato nel posto sbagliato, infatti ce ne erano poche, 212.000 righe, quindi cominciano a essere in numeri interessanti in certo senso, no? Eh, con degli ID che fanno un po' paura, però sono ID tipicamente generati automaticamente eh, come chiave primaria, quindi abbiamo la tabella business che ha come chiave primaria la colonna business ID e poi una serie di dati di queste aziende, abbiamo la tabella users che è come chiave primaria user ID e alcuni dati molto pochi su questi utenti e poi abbiamo la tabella reviews che ha una sua chiave primaria che è review ID ha due chiavi esterne business ID e user ID perché chiaramente una, review, una revisione viene fatta da un utente in riferimento a un business, a un'azienda un e quindi ci sono due colonne che svolgono il ruolo di chiave esterna se andiamo a vedere la struttura della tabella ci fa vedere come chiavi esterne che abbiamo una chiave esterna che la colonna business ID della tabella reviews chiaramente fa riferimento alla colonna business ID della tabella business e la colonna la seconda chiave esterna dice che la colonna user ID della tabella ovviamente reviews fa riferimento alla colonna user ID della colonna user, della tabella users no? quindi qua ID la fa vedere con questa, con questa simbologia di chiave esterna e poi ci sono le informazioni sulle review, il numero di stelle, il testo del messaggio della review, i voti che sono stati dati, la data, eccetera, eccetera. Eh? Quindi questa è una struttura di un database che ha tre tabelle, tra, oh, ciascuna tabella ha una sua chiave primaria, ha dei campi associati e ci sono delle relazioni. Allora, se dovessimo parlare linguaggio entità relazioni, diremmo che potremmo vederla in due modi potremmo dire beh sicuramente business è un'entità indipendente, sicuramente users è un'entità indipendente, la tabella reviews la possiamo vedere in due modi diversi, un modo che se vogliamo quello un pochino più, forse più accademico è dire no ma reviews è, non è altro che una relazione tra business e eh, user, una relazione molti a molti, n a n, relazione con attributi non è una relazione pura perché poi una volta che un utente ha fatto una review dentro ci sono tutti questi attributi in più che sono le stelle, i voti il testo eccetera eccetera ok? questo è un modo di vederlo è un modo in cui forse l'avremmo potuto progettare nel diagramma entità e relazioni quindi è un modo di dire io ho due entità e una relazione molti a molti con attributi L'altro modo di vederlo è quello di dire guarda la review essa stessa è un'entità e quindi gli assegna una chiave primaria e poi questa entità a sua volta è in relazione molti a uno o anzi sì molti a uno con user e con è una E ed è in relazione in aggiunta anche con la tabella, sempre con una relazione molti a uno con la tabella business, con l'entità business quindi in questo caso avremo tre entità eh, business, user e review e review è una relazione con users molti a uno perché appunto eh, una review è relativa a un solo user ma uno user può fare molte review e idem dall'altra parte di business e quindi abbiamo la review che può essere relativa a un solo business ma quel business può avere tante review, molti a uno allora, se la vediamo così, in entrambi i casi arriviamo allo stesso risultato in termini di tabelle, sono due modi diversi di leggerla. Um, in questo caso abbiamo appunto un'entità che ha la sua identità, diciamo così, che è la sua chiave primaria, review ID, e poi, come si progetta una chiave esterna uno a molti, si mette un attributo dal lato molti. No? che punti all'uno dall'altra parte quindi abbiamo una relazione uno a molti tra review e user e quindi devo mettere dentro review la chiave esterna un attributo che punti allo user poiché da review posso avere uno user solo va bene mettere l'attributo dentro review non potrei, non avrebbe senso mettere dentro user un attributo che punti a review perché questo è un attributo molteplice una review potrebbe avere eh, molt, scusate, uno user potrebbe fare molte review. No? E quindi, poiché io sfrutto il fatto che la relazione ha una delle due cardinalità pari a 1 per semplicemente rappresentare l'informazione sulla relazione attraverso un attributo messo dal lato opposto della relazione. Ma queste sono cose che no, avete imparato a base di dati. No? Um, ci aiuta a ricordare appunto che qua eh, le relazioni sono mappate attraverso degli attributi, del, delle colonne del database, che ri, ripetono gli id di altre colonne. Quindi il modello che tiene insieme un database è un valore di una colonna di una tabella è uguale al valore di un'altra colo un colonna di un'altra tabella, che è poi il concetto di join, che è totalmente assente nella programmazione oggetti. Qua saranno poi i casini. Esattamente sì, assente la programmazione degli oggetti perché in realtà nella programmazione degli oggetti una relazione è semplicemente avere una reference a un oggetto, non ricopiarne il valore. Ma su questo ci arriviamo tra un attimo quando parliamo di relazioni. Allora, pensiamo di voler scrivere, diciamo così, un'applicazione che lavori su queste tre cose. Lavori su questo database, quindi su queste tabelle. No? Allora, come costruiremmo le classi del modello allora fatemi fare un piccolo progettino anche qua molto semplice un progettino java senza molte pretese lo chiamiamo Yelp ORM per ricordarci che stiamo giocando sull'ORM e, e qua dentro ci facciamo una classe eh, cioè facciamo prima un package in cui creiamo le classi dai, new package it polito tdp yelp model e poi creerò un altro mi serve per dopo un altro package it polito tdp Yelp DA, eh, DB. Quindi dentro un package model ci metteremo gli oggetti del modello, dentro il package DB ci metteremo il DAO essenzialmente, gli oggetti di tipo DAO, okay? come siamo abituati a fare. Adesso ci focalizziamo sulla costruzione sistematica di questi oggetti. Allora, la regola che abbiamo appena letto nella slide cosa ci dice? Ci dice guarda tu vai a prendere... Per ciascuna entità del database, per ciascuna tabella principale del database, vai a creare un oggetto, va bene, che si chiami nello stesso modo. Quindi all'interno del modello noi, uh, dunque il database aveva una tabella che si chiama business, una review e una users. Io propendo tra le due interpretazioni della tabella reviews, cioè con una relazione molti a molti con attributi, oppure un'entità a sé stante con due chiavi esterne, propendo per la seconda. È uguale, ma eh, mi, sembra più mi è più facile da leggere, perché le relazioni con attributi sono, diciamo così, complicate da gestire in un certo senso. Quindi pensiamo che sia un'entità a sé stante, la revisione, anche perché ha un suo ID, ha una sua data, eccetera, eccetera, e poi è collegata ad altri, ad altri campi. Quindi in questo caso... La domanda che mi faccio è, nel mio database, quali sono le tabelle che rappresentano delle entità? E direi tutte e tre. E quindi vuol dire che creo tre classi. Okay? Una classe business, una classe user, quindi new class business. In questo caso questo database, come vedete, è leggermente incoerente, perché review e user lo mette al plurale come nome della tabella, invece business lo mette al singolare vabbè pazienza per loro io la classe la faccio a singolare business e dentro questa classe chiaramente sono dentro il modello eh, qua, perché queste classi qua verranno usate sia come dati da passare al DAO sia come diciamo così, oggetti per contenere i dati su cui il modello lavorerà la regola mi dice poi vai a vedere i vari campi della tabella e convertili in proprietà di questa classe allora, i campi di questa tabella, siamo in business, quali sono? Sono elencati qua, business id, full address, active, eccetera, eccetera, quindi in teoria dobbiamo metterci lì con un po' di pazienza e creare tanti oggetti corrispondenti dei tipi giusti. Quindi dove c'è un varchar ovviamente sarà un text, una string, dove c'è un int sarà int o integer, dipende come lo vogliamo rappresentare, double sarà un double. Uh, e così via, no? Quasi, no? Come, prima, come primo occhito. Quindi, ad esempio, l'ID, business ID, quindi abbiamo un private string. Qui lo potrei chiamare business, per seguire la regola dovrei chiamarlo esattamente come la colonna business business id. Oppure potrei anche eventualmente chiamarlo ID semplicemente. È una scelta. No? Forse business ID. È un più lungo da scrivere, ma visto che abbiamo tre tabelle, e in, in tutte e tre c'è un campo che si chiamerebbe ID, diamogli il nome più lungo così non ci confondiamo. Hm? Qui avere un ID che rappresenta una cosa. Poi c'è un full address, private string full address, poi abbiamo un active, cos'è active? Active, guardate qua, è una stringa che però contiene solamente true o false. Allora noi possiamo essere più, più beceri dicendo una stringa è stringa rimane, oppure ragionare un pochino di più e dire ma attenzione, visto che contiene true o false, la mettiamo in un boolean anziché in una stringa? Poi ovviamente se io decido di mettere in un boolean ci penserà il DAO tutte le volte che legge un campo string andare a controllare se è true o false e costruire il booleano corretto. Però mi pare che diciamo così, eh, ogni sforzo che facciamo in fase di modellazione per avere un modello più pulito ci torna poi in fase di esecuzione. Quindi io direi private boolean active. Potete usare l'oggetto boolean o la variabile bool, poco cambia. Eh? O il tipo primi primitivo bool. Poi abbiamo un categories, questa è una stringa. Io non amo chi ha fatto questo database, no? però purtroppo di solito dobbiamo lavorare con cose che non ci piacciono. Cioè, categories è una cosa che contiene una stringa e questa stringa contiene dei nomi di categorie separati da virgola ma non ti hanno insegnato la prima forma normale mi verrebbe da dirti no? cioè in teoria dovrebbe esserci una tabella con le categorie a parte e una relazione molti a molti che dice quali categorie si applicano a questo, questo singolo business perché se poi domani dovessi fare una ricerca dimmi tutti so, i ristoranti e dovrei andare a fare una bellissima ricerca full text sulla, sulla colonna categorie con un bel like ristoranti e la mia efficienza della mia query va a farsi benedire così è ok? È questo ma, come molte delle cose che trovate in giro poi magari questo dataset che ha, che ha creato questo dataset ha già messo insieme facendo delle join dei dati che lui aveva originariamente in tabelle separate no? Mi rifiuto di credere che un insieme di categorie sia semplicemente sbattuto dentro come testo separato da virgole. Però adesso noi ce l'abbiamo così. Se dovessimo progettarlo, progetteremo diversamente, spero, ma ce l'abbiamo così, teniamocelo così. Poi ovviamente noi non sappiamo ancora cosa faremo nella nostra applicazione, nel nostro programma Java cosa dovrà fare. Eventualmente se il programma dovrà fare molte ricerche per categoria, eh, converrà a spacchettare queste cose qui, non prendere un'unica stringa, ma avere una lista di id di categorie però qua non ci sono e quindi per ora fingo di accontentarmi e quindi private string categories mi tappo il naso senza sentire la puzza come sempre se stiamo seguendo delle regole ma le dobbiamo poi interpretare poi abbiamo city, questo è facile, più o meno, di nuovo qua, dice city è una stringa però potrebbe aver senso avere una tabella di città con i nomi di città per evitare che uno scriva Phoenix in tre modi diversi perché non sa mai dove mettere l'h vabbè è così, stiamo cercando di rappresentare questo database non di riprogettarlo poi abbiamo un review count review count e questo è facile, è un int torniamo a vedere la tabella qua la struttura della tabella, review count è un int poi abbiamo un business name private string business name Poi abbiamo Neighborhoods, Neighborhoods cos'è? Eh, curioso perché è praticamente vuoto sempre, bello questo campo, che è quasi sempre vuoto, Vabbè. sarà facile da trattare, lo possiamo rappresentare, snake, bore, hoots sempre vuoto quello scritto qua, private poi abbiamo ecco, abbiamo due double che sono latitudine e longitudine allora li possiamo rappresentare ovviamente nel nostro modello come due double diversi oppure usare magari una libreria che contenga già eh, al suo interno un oggetto che rappresenta latitudine e la longitudine. L'avevamo già usata in qualche esercizio, è vero la simple long lat, l'ho già fatta usare, mi confondo da un anno all'altro. Eh, sì. Ad esempio, c'è, gli altri anni avevamo usato una librerietta molto semplice, che si chiama SimpleLatLNG che ci fornisce un oggetto che si chiama LatLNG che ha due proprietà che sono, guarda un po', la latitudine e la longitudine. Quindi noi potremmo decidere se questo dato che nel database gioco forse è destrutturato in latitudine e in longitudine come due colonne separate perché quelle sono, ma difficilmente hanno senso separate l'una dall'altra, possiamo decidere di, di mapparle, perché di mapping si tratta, in due colonne, private, double, eh, com'è che si chiamava? Latitude, private, double, longitude. Oppure importarci quella libreria, scaricarcela, metterla in Maven, insomma, riportarla nei progetti, io lo metto solo come commento e avere un campo di tipo eh, si chiamava lat lng e a questo punto lo chiamo non latitudine e longitudine, la posso chiamare coordinate. Ah, questo, questo è lo stesso ragionamento che abbiamo fatto prima col boolean, nel database qualcuno ha, aveva un tipo di informazione e l'ha dovuta spiattellare sotto forma di colonne, magari questa informazione aveva senso, era nata in forma aggregata e quando lo portiamo in Java ci possiamo trovare più comodi no? a riaverla in forma aggregata. Adesso lascerei la parte con i double anziché con l'oggetto per non perdere tempo adesso a importarci la libreria. Quindi questo mapping può essere un mapping più, diciamo così, letterale, esattamente campo per campo oppure un pochino più interpretato se vogliamo pensare al significato dei, dei campi. Ovviamente... Come dicevo all'inizio ci sono delle librerie che fanno sta roba in automatico che vanno a leggere un database e ti creano l'oggetto Java o viceversa vanno a leggere un oggetto Java e ti creano una tabella SQL ovviamente loro lavoreranno in modo letterale, campo per campo non fanno questi ragionamenti che stiamo facendo noi essendo delle librerie se non ovviamente opportunamente istruite. State, state è lo Stato ovviamente essendo America centrica questa cosa qua gli stati sono gli stati degli Stati Uniti, non sono gli stati del mondo, perché ovviamente negli USA il mondo si limita lì. Anche questa è una stringa, una stringa di due lettere, il codice dello stato. Um. anche qua ci stava bene una chiave esterna su una tabella dei 52 stati americani però l'hanno rappresentata come stringa e così ce la teniamo stars è il punteggio, numero di stelle okay. quindi la prima cosa che abbiamo fatto è che abbiamo, abbiamo mappato la tabella in una classe, abbiamo mappato le colonne negli attributi di questa classe Questo non è ancora un oggetto Java perché così com'è non si può usare, dobbiamo aggiungerci costruttore, setter, getter e l'identità dell'oggetto. Cioè l'identità intendo il metodo equals e hashcode, che sono quelli che vengono usati da, dal linguaggio Java per capire se due oggetti contengono lo stesso valore oppure no quindi sono l'altra parte che dobbiamo aggiungere, il costruttore, getter, setter, equals, hash code. L'unica regola a cui dobbiamo fare attenzione è che dobbiamo definire equals, hash code in modo coerente con ciò che abbiamo sul database. Cioè noi non vorremmo mai avere due oggetti che dal punto di vista del database sono considerati uguali, cioè hanno la stessa chiave primaria e nel mondo Java sono considerati diversi, oppure al contrario, oppure viceversa. Due righe diverse del database che poi corrispondono allo stesso oggetto Java perché Equals dice che sono uguali. No? Quindi eh, qui, da, da questo punto di vista è più facile per noi, diciamo così, programmatore, perché qualcun altro ha già deciso per noi qual è l'identità di questi oggetti definendone le chiavi primarie se siamo fortunati come in questo caso la chiave primaria è unica quindi sarà un campo solo se chi ha progettato il database avesse costruito ad esempio se questa tabella reviews fosse stata una tabella implementata come una relazione e non come un'entità la colonna review ID non ci sarebbe stata ma avremmo avuto business ID e user ID entrambe insieme congiuntamente chiave primaria quindi avremmo avuto una chiave primaria doppia che non è un problema si fa però allora anche noi nella nostra classe, nel nostro metodo Equals avremmo dovuto implementare un metodo Equals che andava a vedere quei due, quelle due proprietà, quei due attributi, che ovviamente la loro combinazione deve essere univoca. Qui c'è una leggera differenza, eh? prima vi ho detto che era una forse differenza di interpretazione, in realtà è anche una differenza di, di implementazione. domanda di database, se io cancello questa prima colonna review ID rendo la seconda e la terza colonna chiavi primarie sto modificando qualcosa di sostanziale nei dati che posso memorizzare? Sì o no? Cioè noi adesso abbiamo un ID di review e due chiavi esterne in relazioni uno a molti Ok? l'abbiamo visto prima. Qualcun altro invece ha fatto il modello di relazione relazioni e dice, Vabbè, questa qua è semplicemente una relazione, molti a molti, e quindi ha due colonne che sono le due chiavi esterne, che sono anche, la combinazione delle due colonne è chiave primaria di questa tabella. Ma l'informazione che sto rappresentando è la stessa. Sono equivalenti? dimmi esatto esatto la differenza è questa cioè se io togliessi questa colonna e dicessi che quella, questa è una relazione pura molti a molti in una relazione molti a molti l'utente può fare molte revisioni a, a vari business ma non può mai fare due volte una revisione allo stesso business perché è vietato avere due volte, se queste due colonne sono due chiavi primarie, sono parte della chiave primaria composta, non è possibile avere due volte la stessa identica coppia di elementi. Quindi se vogliamo una domanda a Monte è è lecito per un utente fare due review allo stesso business? Se è lecito per un utente fare due review allo stesso business, allora questa non è una relazione, è un'entità, deve essere un'entità. Okay? che ha una sua identità, un suo ID, e accidentalmente può essere fatta, cioè il fatto di essere fatta una review per un utente, da un utente per un business sono degli accidenti, sono degli attributi, che possono anche essere uguali possono anche ripetersi. Se io invece voglio evitare, perché nel mio business model non è previsto che un utente faccia un'altra review allo stesso business a cui aveva già fatto una review, per cui o ti cancelli quella vecchia o non te ne faccio fare una nuova, ad esempio, allora ha più senso vederla come relazione, dove una coppia utente review deve comparire una volta sola. Quindi fate attenzione che le relazioni molti a molti sono molti a molti, ma uno per volta, cioè, ma non ripetute. È una finezza, però quando poi progettiamo la base dati ci accorgiamo poi del limite più avanti. Quindi questo mi convince ancora di più che sia bene tenere questo come entità. Tutto questo ragionamento beh, viene a monte sulla progettazione del database. A noi, qua, interessa di chiederci qual è poi la chiave primaria di sta roba qua: una colonna sola, una combinazione di due colonne? Perché lo dobbiamo usare nel metodo equals. Allora, torniamo in Eclipse: a questo punto il lavoro lo fa, lo fa tutto Eclipse, da adesso in avanti, perché gli facciamo costruire il costruttore. Costruttore. Quali campi mettiamo nel costruttore? Tutti. In questo caso probabilmente tutti. Se ci fossero delle colonne che corrispondono magari a chiavi esterne o dati opzionali cose di questo genere, magari potremmo non metterle. Hm? Però per il momento li mettiamo tutte, per fortuna lo fa lui il costruttore poi si divertirà il DAO quando deve creare questi oggetti qua, e poi devo creare tutti i cari amati getter e setter, i tutti i campi. Per non saperne leggere e scrivere mettiamo sia il get che il setter per ciascuno dei campi. Qui ci aiuta il fatto di avere normalizzato i nomi dei campi secondo le convenzioni Java, ok? Perché ad esempio già questo campo qua, full address, get full address, con le lettere maiuscole messe nei posti giusti, se noi avessimo inserito dei campi con l'underscore nel nome, come erano magari nel database, qui sarebbero venuti dei nomi di metodi brutti, no? E via. E quindi abbiamo generato un pacco di codice, guarda che bravi, ho scritto 100 righe di codice in un attimo, e poi rimane l'identità dell'oggetto da non dimenticare mai, finché ci siamo ci facciamo generare escode equals dove qua, quali sono i campi che devono intervenire nel calcolo di escode equals tutti i soli campi che nel database compongono la chiave primaria in questo caso business id solo business ID, deve essere inserito come campo di cui tener conto nel calcolo dell'hash code nel calcolo dell'uguaglianza dell tra classi. Poi sul compare non dico niente, dipende, no? Su quale sia di tutti questi campi qua l'ordine prevalente, probabilmente non esiste uno. Su soggetti così complicati, così pieni di campi, non c'è un, un ordine naturale quasi sempre. Potrei voler ordinare per distanza, potrei ordinare per data, per data di inserimento, per ordine alfabetico, per stato, insomma, ce ne sono troppe. Quindi molto spesso non c'è un compare to nella classe, ma avremo tanti comparatori a seconda delle esigenze. e questo è il lavoro che facciamo per ogni singola tabella del database l'abbiamo fatto per business dobbiamo farlo per users dobbiamo farlo per reviews per users è molto facile perché abbiamo veramente pochi campi che sono solamente o stringhe o numeri numeri tra l'altro alcuni sono dichiarati come int altri come double quindi anche qua dobbiamo Ripeterlo, quindi direi che a questo punto abbiamo preso la mano il nome della classe preferisco darlo al singolare perché poi quando faccio new user sto creando un oggetto di tipo user non un gruppo di utenti, in java mi suona meglio e i campi da inserire dentro user sono di nuovo user id private string userID. Votes funny, qualunque cosa adesso voglia dire. Votes, voti, divertenti. Poi abbiamo un campo che si chiama Votes useful. Ah, probabilmente dice se quella... Bah. Sono voti a un utente, quindi dice se l'utente è funny o no. Vabbè. What's cool. Poi abbiamo name, il nome dell'utente, che non è chiave primaria, non è univoco, non è un campo che è definito come univoco. Quindi è semplicemente il nome con cui l'utente si presenta, vedete che è un nome di battesimo, non è univoco, non è l'id, non è, non è il, il nome di login, non è la mail... Può essere duplicato, semplicemente un'etichetta, un una descrizione. Da qua si vede che ovviamente questo database è un'estrazione parziale del database vero, perché manca la mail ad esempio di queste persone, no? o un, un identificativo in cui loro possono fare effettivamente il login. Va bene. Average stars, che è un reale. Average. TAS, TAS, e poi abbiamo il campo, review count. E poi facciamo lo stesso giochino di prima. Costruttore, in cui ci metto tutti i campi. Ah, non l'ho detto, mi sembra sembrato scontato, l'ordine con cui scrivo i campi che in realtà salterà fuori anche come l'ordine con cui si scrivono diciamo, con cui compaiono i parametri del costruttore cerchiamo di mantenerlo uguale all'ordine delle colonne no? perché poi quando scriviamo il codice così non dobbiamo rimescolarci le cose e incrociare gli occhi banalità uh, setter, getter, setter di tutti e poi il equals che contiene solamente user id e vabbè, questo era facile avendo capito il meccanismo bisogna solo ragionare sulle, sulle proprietà in questo caso la tabella utenti non ci poneva particolari dubbi o stranezze mentre il business era già un pochino più complicato Poi avremo l'altra che è reviews, quindi anche qua dobbiamo fare una tabella review su cui però dobbiamo ragionare un attimo. Review. Di nuovo la classe la chiamo al singolare. Non ho dubbi a mettere il primo campo eh, review ID. E poi mi fermo per ragionare sugli altri due campi, che sono chiavi esterne, vabbè, gli ultimi in fondo, va bene, questo sarà un integer, questo è un local date, abbiamo imparato le date, invoce di nuovo, review text, queste cosette qua, va bene. Queste chiavi esterne, allora nella slide ci diceva una cosa, dice cioè, guarda qua i vari campi devono essere, mettili tutti tranne quelli che compongono le chiavi esterne. Perché? Cosa devo fare con le chiavi esterne? Allora, eh, ci sono diversi modi di trattare questa cosa in funzione di che cosa ci serve. Cioè, eh, le chiavi esterne, le relazioni in generale, ovviamente se le vogliamo se rappresentare, se ci serve rappresentarle ci sono vari modi di rappresentarle quindi la prima, la prima domanda è se ci serve perché qua entriamo nel, non è complicato ma nel laborioso eh? richiedere lavoro allora magari nel database ci sono tante relazioni ma le nostre applicazioni non ci servono perché quel tipo di query, quel tipo di join non la faremo mai e allora chi se frega e non lo mettiamo mettiamo semplicemente l'entità, ma invece ci sono alcune relazioni che ci interessano rappresentare. E allora quelle che ci interessano rappresentare, decidiamo come. Allora, um, le più facili sono relazioni che abbiano cardinalità 1 da qualcuno dei due lati, quindi vuol dire relazioni 1-1, che praticamente non ci sono mai, perché se no, se è uno a uno, metti, metti tutto nella stessa tabella, di solito, a meno che uno dei due capi sia opzionale, vabbè. Oppure eh, sono uno a molti. Quindi, uno a molti vuol dire che c'è un lato uno e un lato molti. Lo puoi, la puoi rappresentare facilmente, così come nel database. Questa è una relazione tra review e business. Abbiamo messo una colonna business ID dentro la tabella review. In Java potremmo ragionare allo stesso modo. Possiamo mettere una, eh, un attributo business ID dentro la tabella review. E però questo attributo di che tipo deve essere? Adesso qui c'è un esempio con, con una relazione tra studente e persone, perché è una relazione in questo caso più facile perché è uno a uno noi potremmo avere una classe persona una tabella, che sopra sono tabelle del database una tabella persona che ha una chiave primaria e una tabella studente che ha una sua chiave primaria perché come studente avete una matricola e però ha una chiave esterna che punta alla classe persona cioè tu come studente in quella matricola hai quel codice fiscale quindi che è la chiave primaria della classe persona allora se noi lo rappresentassimo copiando ciò che c'è nel database mi verrebbe da scrivere ok questa chiave esterna persona cos'è una stringa perché contiene il codice fiscale e quindi mi verrebbe da scrivere private string codice fiscale della persona cioè qua mi verrebbe tornando al nostro esempio del business ID se facessi la traduzione colonna per colonna senza pensare che quella rappresenta una relazione, dovrei scrivere string uh, business ID. E lo posso fare. Però mi vado a creare delle grane qua. Cioè del lavoro extra, perché poi quando io, immaginate poi l'applicazione nel model, avrò una lista di business, avrò una lista di uh, review. E quando devo dire, ok, allora dammi le review di quel business, oppure data questa review dimmi quali, i dati del business a cui fanno riferimento, io c'è una stringa qua. E come faccio una stringa? Devo andare poi a ricercare in tutta l'altra collection quale cavolo di business ha quel business ID, quella stringona brutta. Cioè non sto sfruttando il fatto che questi sono oggetti. Il database lavora così, lavora per le join del database, sono identità di valore, ma perché poi lui sotto il cofano c'ha tutti gli indici, c'ha tutte le ottimizzazioni, ma invece qua non abbiamo niente sotto il cofano che ci aiuti, quindi siamo noi direttamente. Allora, sarebbe molto più comodo, molto più efficiente mettere qua questo. Anziché la stringa che contiene l'ID, che poi nella tabella dei business vado a vedere a quale business corrisponde, io potrei metterci direttamente un riferimento a un oggetto di tipo business. A un oggetto, non alla stringa che rappresenta la chiave primaria di quell'oggetto. No? allora è molto più comodo perché a questo punto se ho una review così la stessa cosa posso fare quindi no, non uso una stringa perché è più facile da leggere nel database ma poi è più complicato da usare perché ogni volta mi devo fare una, una ricerca in una, no, in una collection per riuscire a trovare l'elemento che corrisponde e quando ho una relazione che dovrebbe tenere insieme i dati e tutte le volte che devo attraversare questa relazione devo faticare probabilmente non sto facendo la scelta giusta ok? e qui la stessa cosa user, così, come oggetto, non come ID. Ok, quindi questa è la scelta migliore perché mi permette, immaginate di avere una bella collection di review, ok, stampami l'elenco della città in cui si trova l'azienda che hai revisionato, non c'è problema perché basta fare review.user, anzi.getuser e mi dà l'oggetto, oh, scusate, getbusiness e mi dà l'oggetto business di cui posso estrarre i vari campi, getcity o quello che voglio. Ovviamente, di nuovo, la difficoltà, la complessità lo sto spostando, il lavoro lo sto spostando sul DAO, che sappiamo già che è colui che deve fare il lavoro sporco da un lato, no? Perché il controller fa il lavoro sporco dall'altro. Ma perché noi vogliamo lasciare il lavoro pulito al model? E vuol dire che il DAO, quando legge questa tabella, quando faccio la query, select, che ne so, asterisco, from review, magari non la facciamo perché è un po' tante review, ma ci arriviamo, ehm... Um, lui si troverà in mano la colonna Business ID che ha la stringa e però qua mi deve mettere un oggetto, quindi il DAO deve sapere o creare o conoscere già qual è l'oggetto che ha quell'ID, Ok? quindi questo è un pezzo del problema che credo che riusciremo a risolvere solo mercoledì. Però dal punto di vista del modello è molto più pulito quando ho una relazione inserire un oggetto che mi permette direttamente scusate, una proprietà di tipo oggetto che mi permette di riferirmi direttamente all'oggetto corrispondente. E vabbè, poi gli altri campi sono facili. Ecco, poi questa è una relazione, gli altri campi del, di review sono facili, li facciamo dopo, però questa è una relazione che non è una relazione 1-1, è una relazione 1-1 a molte, abbiamo detto, no? E nella logica del database relazionale, le relazioni sono sempre bidirezionali. Cioè, io quando faccio una join, posso dire, dato un business, dammi tutte le review, che sono molte di quel business, Oppure, dato una review, dammi, dimmi il singolo business a cui appartiene. Ma non devo fare nulla di speciale, semplicemente ho due campi che sono uguali, poi ho fatto la chiave esterna per ragione di ottimizzazione, e questa relazione è identificata dall'uguaglianza dei valori delle due colonne e può essere attraversata, se così vogliamo dire, in entrambi i sensi. Conosco la review, voglio sapere il business, conosco il business, voglio sapere la review. In Java non è così. Nel senso che se io ho questo campo popolato correttamente, business, se io conosco la review è facile trovare il business. Punto get get business. Ovviamente dopo che ho riempito quel campo correttamente. Il contrario no. Immaginate di avere un business e mi chiedono quali sono tutte le review di questo business? E che ne so. Se io ho i dati del business ma da qua non ho nessun modo per ottenere tutte le review di un determinato business. Il modo dovrei farlo faticosamente andando a prendere magari una collection, una lista di tutte le review e me le vado a leggere una per una andando a controllare se quella review.getbusiness è uguale a this, è uguale a me. E Però non è molto efficace, no? come soluzione. Cioè, in un modello oggetti le relazioni sono sempre unidirezionali. Da un oggetto posso passare a un altro, ma non è detto che posso tornare indietro. A meno che non mi memorizzi anche una relazione per passare indietro. Cioè, dovrei, se io volessi, mappare la relazione uno a molti tra business e eh, review in modo completo, devo mettere la business dentro review ma anche la review dentro business, un campo che sia un campo eh, molteplice, perché dato un business posso avere molte review, quindi diciamo così list di review. cioè dovrei avere dentro ogni oggetto di tipo business una struttura dati io ho scritto list ragionando in modo relazionale come il database sarebbe più corretto dire set no? perché eh, le righe di una tabella non sono ordinate come una lista, sono in ordine arbitrario e sono non ripetute dal punto di vista della, della chiave primaria no? poi per, per i puristi dovrei scrivere set, anche se poi un set è un po' più scomodo da usare, è quello che più si avvicina alla rappresentazione vera e propria della relazione. Oppure mettiamo lista, insomma, una collection, una qualunque collection, ok? Set oppure list oppure un'altra collection di questo tipo, che mi permette di fare passaggio inverso. E questo di nuovo immaginiamo, eh, quando io faccio un metodo del DAO che deve leggere la tabella dei, dei business, poverino, lui per ogni business in realtà dovrebbe andarsi a trovare tutte le review che sono associate e fare riferimento non neanche agli ID di queste review, ma agli oggetti che sono costruiti. Tra l'altro qui abbiamo un problema tipo uovo e la gallina, no? Nel senso che, immaginiamo di essere nel metodo del DAO, dammi tutti i business, per darmi tutti i business lui per ciascun business mi deve costruire una serie di oggetti review. Ma per costruire un oggetto di tipo review lui dovrebbe avere anche il business, l'oggetto business a cui fa riferimento, che però non ho ancora costruito perché proprio sto costruendolo adesso. Allora, questi campi sono il modo diciamo così, corretto di mappare le relazioni. Però qua valgono due regole di opportunità. La prima regola di opportunità è dire se non mi serve non lo metto. Cioè se nella mia applicazione non avrò bisogno di passare da, re, da, review a, cioè da business a review, questo campo qua non lo metto, mica sono obbligato a fare un mapping completo, assoluto. Perché se lo metto mi costa gestirlo. Quando lo creo, quando, soprattutto quando lo creo. Primo. Eh, quindi la prima idea è eh, finora abbiamo lavorato in modo neutro. Ci sono le tabelle e le mappiamo in classi. Quando è ora di mappare le relazioni dobbiamo invece ragionare in termini di opportunità. Mi serve in questa applicazione? Se sì, faccio il lavoro extra per farlo. Altrimenti non lo faccio. Ok? La seconda, diciamo così, criterio di opportunità è quando lo faccio? Cioè immaginando che mi serva questa relazione, quando la riempio? Quando la popolo? Posso decidere di non popolarla subito. Posso decidere che quando leggo l'elenco dei business, questo campo lo lascio vuoto. E adesso nel costruttore non ce l'ho, non l'ho messo, no? Però nulla mi vieta di fare this. This. Eh. punto si chiamava reviews uguale a null non serve niente perché in realtà è già, auto, è già automaticamente inizializzato a null ma così mi, mi, mi convinco che lo sto facendo vuol dire che questo campo viene inizializzato tardi, inizializzato dopo No? In gergo parliamo di lazy initialization. È pigro. Lazy. Cioè vuol dire che è un campo che contiene un dato, ma la prima volta che creo l'oggetto quel campo non lo riempio. Sono pigro, non lo faccio subito. Se mi servirà avrò un metodo per farlo. Avrò un altro metodo del DAO che mi va a riempire quel campo. Avrò un setter. E quindi lo faccio solo nel momento in cui mi serve così evito che alla prima query mi debba mangiare tutto ok, quindi ho dei campi che avranno un'inizializzazione di tipo, come si dice in gergo eager, cioè voglio farlo e altri campi invece che hanno un'inizializzazione di tipo lazy lo faccio solo quando mi servirà è previsto che ci sia la lista l'ho messa ma non la popolo, non la creo ancora fino a quando non mi servirà Okay, quindi abbiamo tre livelli in qualche modo questo campo non mi serve mi serve ma non lo riempio subito lo riempirò dopo oppure mi serve e lo riempio subito mm? e qua dove, come vi, come vi accennavo è sulle relazioni che diventano complicate le cose eh, ovviamente essendo questo metodo questo squadre, questa proprietà, una collection, devo capire poi che metodi offrire per gestire questa collection. Immaginate il libretto voti. No? Eh, potevamo avere semplicemente un getter e un setter, quindi avrò in questo caso getreviews e mi dà la lista. Oh, e poi se voglio aggiungere un elemento farò getreviews.add. Eh, va bene, oppure fornisco dei metodi per lavorare sulla collection, quindi non fornisco la get reviews ma solamente add review, delete review eccetera se voglio tenere sotto controllo le operazioni che vengono fatte senza darti riferimento alla mia struttura dati interna. Qui ovviamente di nuovo dipenderà molto da che cosa ci devo fare di tutto questo mondo qua noi siamo in questo corso siamo fortunati perché per noi il database quasi sempre è una cosa cui, che leggiamo e basta, no? non dobbiamo modificarlo, perché sennò no, tutte le volte che devo modificare un dato dovrò poi replicare la modifica sul database e questo complica ulteriormente soprattutto queste parti qua di relazioni. Quindi per riassumere, se vogliamo, avere una, ma, ma, ma, se vogliamo mappare una relazione uno a molti in modo completo dal lato 1 ci metto un semplice attributo dal lato molti ci devo mettere una collection che poi vengono riempite in qualche momento dopo aver contestualmente cioè subito oppure dopo aver eh, creato l'oggetto ovviamente tutto questo dietro al grosso cappello se mi serve okay? le cose che stiamo dicendo adesso e quello che, sto, che dirò ancora mercoledì non vanno fatte sempre, se no Sennò rischiamo solo di perdere tempo a implementare codici che poi magari non ci servono, a implementare funzionalità che poi magari non ci servono. Quindi i campi chiaramente ci devono essere, ma tutta la parte sulle relazioni, e poi quello che vedremo sulle, sulle identity map, eh, sono da fare solo se veramente ci accorgiamo che ci servono. E allora le implementiamo ovviamente. Più complicate, eh, ma sulla stessa linea, sono le relazioni molti a molti. La relazione molti a molti, ad esempio tra un articolo e gli autori di quell'articolo, quindi un articolo può essere scritto da più autori, ogni autore può aver scritto molti articoli. Tipicamente, in, nel database, essendo una relazione molti a molti, richiedono ovviamente una tabella corrispondente. Tabella che possiamo non eh, rappresentare. Non serve, qui c'è una tabella authorship che è la tabella che rappresenta la relazione, non ci serve una, una classe authorship nel nostro programma Java se abbiamo semplicemente dentro article un attributo che mi dà la, la lista, la collection di creatori di quell'articolo e ho dentro creator una lista che mi dà l'elenco degli articoli che quell'autore ha scritto, quindi in questo caso. Le classi rappresentano le entità concettuali della progettazione logica, non necessariamente le tabelle del database, perché se una tabella contiene unicamente un dato di relazione, può scomparire, non serve, se ovviamente questa relazione la rappresentiamo attraverso attributi. Per un certo periodo di tempo sono un po' comparsi, poi sono scomparsi dall'orizzonte dei cosiddetti database a oggetti, No, in cui effettivamente già dentro il database si, me si memorizzavano queste relazioni qua, quindi erano più vicine alla rappresentazione in Java. Poi non hanno diciamo così, avuto un grande seguito per il fatto che tu in fase di progettazione del database dovevi già sapere che tipo di query fare, perché a quel punto costruivi le relazioni per poterle fare. E tante volte non è così, quindi il modello razionale, tutto sommato, ci aiuta perché ci permette di, rappre di rappresentare i dati pensando unicamente ai dati e poi dopo ci facciamo le qui di sopra, ma le possiamo poi combinare in tutti i modi possibili. In Java invece questo ovviamente non si può fare. Eh, qui è indicato che la relazione intermedia può anche eventualmente avere una sua chiave primaria, cosa che avevamo noi ad esempio in Reviews, no? che aveva una colonna chiave primaria e avevamo anche capito perché serviva. No? Però nel caso in cui ci sia semplicemente come aggiunta, di chiave primaria non è necessario rappresentarla. Non, non salviamo da nessuna parte perché non serve. Ok, quindi questo, so, se vogliamo, sono un confronto, no? eh, Pro e contro, cioè i pro in verde e i contro in rosso, sui, vari, sui diversi modi di rappresentare le, chiave, le relazioni, le chiavi esterne. Io vi sto spingendo verso rappresentare la chiave come una oggetto e non come un valore che sia int che sia string eccetera eccetera proprio perché in java manca l'automatismo di dire dato questo valore dimmi tutti gli oggetti che lo possiedono. Oh, non è che manca ma costa perché devo eh, scandirmi l'intera collection da un lato memorizzarsi il valore è facile nel senso che se non non mi serve attraversare quella relazione perché devo fare lo sforzo in più per trovare l'oggetto corrispondente mi salvo sto valore, sta string è finita lì eventualmente se mi servirà eh, avere l'oggetto corrispondente posso sempre chiederlo al DAO quando abbiamo fatto questa, questo ragionamento ad esempio questo oppure quello sulla review, abbiamo immaginato che il modello voglia avere già subito tutte le informazioni, cioè se io ho un oggetto review voglio sapere qual è il business corrispondente, e allora se ho riferimento all'oggetto bene, ma se avessi solamente il business ID, i casi sono due, o possiedo dentro il mio programma Java la, la lista completa dei business, e allora dal business ID alla lista completa dei business devo fare una scansione, una ricerca, oppure ho oh, la connessione col database mica l'ho chiusa. Quindi avendo un business ID posso chiedere al DAO dammi i dati di questo business, fammi in acquiri nel momento in cui mi serve dei dati di quel business. Poi magari una volta che l'acquiri l'ho fatta me la salvo lì nel campo business, oppure la dimentico perché so che non mi servirà nel, nel futuro prossimo. Quindi qualora io decida nel mio oggetto di memorizzare il valore e non il riferimento, per ottenere il riferimento dovrò fare o una ricerca in un database, in una tabella, in una lista, in una collection, oppure una query al database. <coughs> Tanto per capirci una query al database tende a essere mille volte più lenta. Se è una query semplice, per il semplice fatto che devo fare la, la, lo statement, mandarlo, estrarre il risultato, eccetera, eccetera. Mentre se i dati li ho dovrò fare una scansione di una lista, ma eh, tendenzialmente è più veloce che non una query, ma dipende, no? E dai casi ovviamente. In realtà c'è un terzo modo, che se vogliamo è il meglio di entrambi, è la possibilità di avere immediatamente il dato di una lista, il dato corrispondente all'interno di una lista, senza doversi scorrere la lista cioè a farsi una mappa, una mappa di supporto che dato il business ID, stringa, mi dia l'oggetto business. Di questo parleremo mercoledì quando parleremo delle identity map, quindi sono strutture dati di supporto che mi permettono di gestire meglio queste cose. Mm. Um. Ok, quindi dicevamo, se rappresento la stringa l'intero come, come valore della relazione, Devo poi preoccuparmi di dire sì ma poi quando mi serve l'oggetto dove, lo, tro dove no. lo trovo? Se invece lo rappresento come oggetto, l'oggetto ce l'ho già, il problema è quando lo riempio, quando lo popolo. E chi lo fa, no? In certo senso. E, e poi c'è il rischio che io vada a leggere tutti questi dati e poi non li usi mai. Quindi ho fatto del lavoro all'inizio per predisporre tutto un bellissimo modello dati e poi in realtà quell'informazione non serve al controller perché non, diciamo così, non, non implementa una funzionalità in cui gli serve e quindi la via di mezzo era quello che dicevamo prima di inizializzazione di tipo pigro e quindi ho un oggetto che è inizializzato solo parzialmente, con cui alcuni campi sono pieni altri sono vuoti, sono nulli tipicamente e, e poi quando serve lo vado a riempire essenzialmente no? quindi avrò dei, dei campi read o cose di questo genere che vanno a riempire il campo, a volte quello che si fa lo si riempie durante il get, no? se, se uno fa get città-residenza e mi accorgo che città-residenza è null, aspetta un attimo, chiediamo al DAO di avere l'oggetto e lo riempiamo, ma nessuno fa mai quel get, se nessuno facesse mai quel get, quel campo lì non l'ho riempito, ma nessuno se ne è mai accorto. Quindi in questo modo diciamo, facciamo proprio una query just in time, solo quando so che a qualcuno serve quel dato vado a leggerlo e non faccio nulla in anticipo. Sono tattiche diverse. Um. Ok, che ora è. Sull'identity map ne parliamo, come dicevo, la prossima volta perché.. Eh, richiede poi di completare anche l'esercizio ma di ragionare invece vi voglio solo accennare ma perché è una cosa rapida eh, un altro aspetto di ottimizzazione finora non abbiamo parlato di ottimizzazione abbiamo parlato più che altro di razionalizzazione poi dopo metteremo tutto insieme facendo delle query um, un problema che finora non abbiamo apprezzato ma su database di questa dimensione potremo apprezzare nel senso che se voi provate a fare una query per ogni business o una query per ogni utente che essendo centinaia di migliaia vi accorgete che il programma è molto lento e se andate a vedere perché il programma è molto lento vi accorgete che la maggior parte del tempo non la perdiamo a fare la query a fare 100.000 query 100.000 query magari sono una query che dura un millisecondo 100.000 vuol dire due minuti ma invece vediamo che una, un metodo del DAO Porta via 30, 40, 50 millisecondi, di cui un millisecondo è la query, e tutto il resto è la connection. Aprire e chiudere la connessione. Ehm, e perché, ve lo dicevo la prima volta che abbiamo parlato di JDBC, chi ha inventato il database pensava che uno la connessione la apre alle 8 del mattino e chiude alle 5 del pomeriggio quando spegne il computer. Mentre invece noi le connessioni le apriamo e le chiudiamo ogni volta che chiamiamo un metodo del DAO. Allora, per riuscire a... E, e hanno, hanno un costo questa apertura di connessione, perché eh, devo collegarmi attraverso la rete, anche, anche solo localhost, ma comunque c'è un'apertura di rete, c'è un controllo delle password, il caricamento del, dei dati, eccetera, eccetera, e questo porta via del tempo. Allora, la soluzione qual è? È quella di dire, senti, io quando il programma parte apro una, due, cinque, dieci connessioni verso il database oh, mi costa ovviamente 20 millisecondi l'una 50 millisecondi l'una, va bene è il tempo di avvio del programma quando il programma parte ci metterà mezzo secondo in più all'avvio ma poi ho lì un pool di connessioni già aperte che posso usare quindi non farò nel miei metodi del DAO non farò più get connection ogni volta ma semplicemente faccio un prepare statement e gli mando lo statement. E quindi ho azzerato in un certo senso il tempo dovuto all'apertura e alla chiusura della connessione. Apertura e chiusura perché poi alla fine della query non la chiudo la connessione. La lascio lì aperta perché magari mi servirà dopo un po' a un altro metodo del DAO quando dovrà fare le sue cose. Quindi l'idea è questa, noi abbiamo la nostra applicazione, i nostri metodi del DAO che non si vanno a creare una loro connessione get connection ogni volta ma vanno a prendere in prestito una connessione da un gruppo di connessioni che sono già state aperte all'inizio del programma questo connection pool è un oggetto supportato da JDBC dal nostro driver manager si chiama data source e questo oggetto data source espone un metodo che si chiama getConnection, esattamente come driver manager. Ricordate che facevamo driverManager.getConnection per, per aprire una nuova connessione. Ecco, adesso facciamo un passo avanti, diremo datasource.getConnection e diremo tu che già gestisci un pool di connessioni, me ne presti una che hai provveduto per fatti tuoi ad aprirti all'inizio. Quando abbiamo creato questo connection pool. Quindi, noi chiameremo sempre un metodo getConnection, ma non dall'oggetto driver manager che apre una connessione nuova, fresca, e quindi questo spaga del tempo. Ma crea, chiameremo un metodo getConnection da, da un altro oggetto diverso che si chiama data source. Questo qua è il diagramma delle classi, ma non andiamo a incasinarci, c'è questa interfaccia data source. che poi noi, che viene implementata all'interno della classe. Qui ci sono alcuni esempi di benchmark che dicono guarda se io devo fare una query 100 volte o 1000 volte o 3000 volte, a seconda che usi connection pooling oppure non lo usi, i tempi di esecuzione sono 10-100 volte maggiori. Ma proprio perché normalmente se, se la query è complicata allora... Non importa, se una query ci impiega 30 secondi, poi avere 10 secondi, 50 millisecondi di connessione non, non cambia le cose. Ma visto che la maggior parte delle query sono veloci, sono semplici, la maggior parte del tempo è dominato, il tempo di esecuzione è dominato dalla connessione e, e se noi azzeriamo la connessione andiamo molto più veloci. Esistono varie implementazioni, varie librerie che implementano questo concetto di connection pooling. Io poi ci so, ho citato le due che abbiamo più o meno usato negli anni in questo corso adesso ultimamente ci posiamo di più su questa qua che si chiama Ikari CP non so come si pronuncia Ikari, in, credo sia giapponese o cose di questo genere la traduzione di Google Translate mi dice che quel simbolo lì vuol dire queste cose se qualcuno di voi sa il giapponese me la corregga eh, abbiamo scelto questa perché, da una serie di benchmark, per carità li propongono loro questi benchmark. Si fa vedere che questa libreria rispetto ad altre è molto più efficiente: nel senso che raggiunge un numero di operazioni al secondo molto maggiori rispetto, ad esempio, a C3P0, che era quello che usavamo prima. Allora, eh, vedremo meglio come, come usarla, ma eh, mi voglio soffermare su questo, questa slide. Poi volta la volta prossima lo vediamo come interno nel progetto, eccetera. Alla fine usare una connection pooling è relativamente semplice, nel senso che io devo creare un oggetto data source usando questa libreria. Ogni libreria avrà il suo modo. La data source cosa fa? Gestisce per me un gruppo di connessioni e quindi la data source deve avere le informazioni su come ottenere queste connessioni quindi tipicamente deve avere la url jdbc la username la password, tutte queste cosette quindi io predispongo una nuova data source e poi quando ho bisogno di una connessione chiamo il metodo getConnection sulla data source stessa quindi quello che faremo è di andare a modificare il metodo dbconnect facendo in modo che dbconnect non vada a creare una nuova connessione ma vado a prendere una in prestito dalla data source e ricordiamoci che io quando prendo in prestito qualcosa lo devo poi restituire in modo che altri metodi del DAO della mia applicazione lo possano usare, riusare questa connessione se no lui apre 10 connessioni il mio programma fa 10 query e poi finisce lì non può fare altre query perché ha esaurito le connessioni a disposizione e restituire una um, connessione al connection pool, si fa con un metodo che si chiama close. Quindi, i nostri metodi del DAO non si accorgeranno di niente, perché loro chiameranno un getConnection, come già chiamavano, e chiameranno un close, come già chiamavano i miei metodi del DAO. La differenza è che questi metodi, getConnection e close, non agiscono più su driver manager, ma agiscono su data source. E quindi il loro significato è cambiato, non è crea una nuova connessione e chiudi una connessione, ma diventa prendi in prestito una connessione e restituisci il prestito. Con queste due piccole modifiche, che saranno esclusivamente dentro la classe DB connect avremo risolto anche il problema della latenza di connessione. Ma di questo ne parliamo mercoledì.